A ah, me diria che il futuro della lenga piemontese è infinito, perché è una lingua che vende al cuore, resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Mi chiamo Alberto Conte e lavoro, mi occupo da una quindicina d'anni di viaggio lento a piedi in bicicletta. Eh, ci sono arrivato probabilmente perché viaggiavo troppo veloce io quando avevo 30 anni sono diventato un, un manager in una multinazionale americana viaggiavo per l'Italia per il mondo a velocità eccessive e mi domandavo che senso avesse tutto questo quindi ho, ho cercato di valorizzare quella che era l'esperienza che avevo fatto in questa azienda facendo qualcosa che fosse un pochino più vicino ai miei interessi mi piaceva viaggiare, mi piaceva andare in bicicletta e ho deciso di fare di questa passione un lavoro, ho mollato tutto e mi sono buttato in questa avventura. All'inizio ho fatto molta fatica, ma dopo qualche anno con pazienza, metodo, ostinazione e testardaggine sono finalmente riuscito a farne una professione. Eh, ho creato un'azienda che si chiama Itineraria e che eh, si occupa di mappatura, di valorizzazione di percorsi a piedi in bicicletta, l'itinerario principale di cui noi ci occupiamo è la via Francigena, che è questo itinerario che va da Canterbury a Roma e poi a Brindisi, io l'ho conosciuto all'epoca del Giubileo del 2000, mi sono innamorato di questo progetto e poi ho avuto la grande fortuna di poterci lavorare e oggi mi occupo di, di tutta quella che è la cartografia, il sito web, e la, la, la gestione del, del percorso della via Francigena. Mm -hmm. Più recentemente, da una costola di movimento lento è nato Slow Waze, che è un tour operator che si occupa di viaggio lento sempre a piedi e in bicicletta, quindi sempre nello stesso settore, una, una è una start-up. La bimba di cui mi sto occupando in questo periodo che mi assorbe moltissima energia come bimba e, e quindi contribuisce al mio frenetico lavoro di questo periodo. Il cambiamento ma per quanto mi riguarda riguarda innanzitutto me, le persone che mi stanno vicino, il eh, il territorio che mi sta vicino io penso che appunto innanzitutto per, con una banalità che, che chissà quante volte verrà detta anche in queste, in queste interviste bisogna, bisogna cambiare innanzitutto se, stesse, se stessi e le poche persone che ti stanno accanto per, per creare un, un vero cambiamento in questo senso io trovo bellissima la cosa che state facendo voi con questo viaggio in bicicletta nel Bielese, mi ci riconosco molto e mi piacerebbe molto sostenerlo con, con tutto quello che, che posso fare. Il cambiamento è fatto di questi piccoli gesti, cose molto apparentemente semplici che però appunto possono eh, per eh, la, la teoria di vasi comunicanti influenzare poi il cambiamento del mondo. quello che, che è il mio sogno per il biellese ma io penso che sia un sogno molto molto concreto è quello proprio di fare del biellese un autentico laboratorio del cambiamento io penso che il biellese abbia tutti i numeri per diventare un, un punto di riferimento eh, a livello nazionale e che quindi possa incidere seriamente nel cambiamento penso che che tutto questo possa veramente diventare un bellissimo laboratorio di, di, di un'italia che cambia quest'italia che cambia non puoi fermarla ormai